Grazie Presidente, questa mozione trova certamente l'interesse e l'accoglimento da parte della maggioranza quindi ringrazio il Consigliere Bordoni per averla eh, presentata anche perché in merito alla vicenda eh, su Sky eh, la Giunta eh, e questo insomma eh, sono sicuro che il eh, Vice Sindaco eh, Bergamo potrà eh, certamente illustrarci un po' l'attività che è stata portata avanti il Movimento 5 Stelle e l'Aggiunta ha già eh, sta eh, attenzionando questa materia e questa vicenda occupazionale eh, già da diverso tempo. Eh, faccio oh, queste riflessioni, eh, era anche uscito eh, sui, eh, sui giornali che eh, comunque mh, questa vicenda portava certamente un problema da un punto di vista occupazionale. E va detto che il rilancio della, eh, diciamo strategico di Roma Capitale in materia del digitale potremmo dire senza essere smentiti che Roma e questa giunta lo sta portando avanti eh, in modo importante rispetto alle precedenti amministrazioni. Pensiamo soltanto che all'interno delle linee programmatiche è stata inserita una sezione che è appunto definita quella eh, di Roma semplice e allegata a questa poi eh, c'è stata anche una, la nomina dell'attuale Assessora ehm, eh, Flavia Marzano in materia diciamo, di sviluppo e di trasformazione digitale. Non solo, dopo ovviamente l'approvazione delle linee programmatiche sono stati fatti ulteriori provvedimenti, uno su questi è appunto il documento strategico che è definito Agenda Digitale e che è stato approvato in giunta diverse settimane fa, che è stato frutto di un iter partecipato. Questo per dire che Roma si è posta con attenzione al tema dell'innovazione tecnologica e delle telecomunicazioni fin dall'insediamento di questa giunta e che ovviamente Roma intende dare eh, lancio e, e rilancio e sviluppo diciamo, su questo settore. Quindi è evidente che tutte le aziende che hanno eh, diciamo, come eh, quello di abbandonare il nostro territorio e evidentemente forse devono avere eh, magari più tempo per leggere le delibere e quello che da un punto di vista politico e programmatico questa amministrazione sta facendo proprio su quel settore quindi eh, poi attenderò diciamo, con, eh, con interesse anche l'intervento del Vice Sindaco Bergamo, ma eh, per quanto riguarda questa mozione noi siamo certamente favorevoli all'approvazione alla, all eh, della stessa con delle riformulazioni, eh, Presidente, eh, che sono le seguenti. Sostituire le parole eh, ad esercitare con a proseguire, visto che la Giunta già si è attivata a tutela e a sostegno quindi dei lavoratori e di questa vertenza e dopo le parole ogni attività eh, dissuasiva aggiungere per quanto di competenza eh, della giunta capitolina perché è evidente che comunque ci sono delle attività che sono certamente di competenza di questa amministrazione ovviamente poi ci sono altre attività che sono di competenza della regione e dello Stato e quindi non si può entrare all'interno di questo e comunque il Movimento 5 Stelle se il proponente consigliere Bordoni accetterà diciamo, queste proposte di modifica, eh, il Movimento 5 Stelle è disponibile insomma, a votare favorevolmente. Grazie.